Ciao oh, ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video quest'oggi facciamo una specie di off topic che non c'entra proprio con la simulazione ma che è comunque direttamente collegato cioè la pulizia del computer o meglio come rimuovere la polvere dal proprio case perché questo argomento? perché stamattina non c'era niente da fare e quindi mi sono messo a pulire il mio computer ho detto te faccio un video magari qualcuno potrebbe apprezzare perché no quindi perché rimuovere la polvere dal proprio pc? per due anzi tre ragioni principali la prima perché vedere tanta polvere fa schifo la seconda perché per la vostra salute il fatto che ci sia qualcosa che cupoli comunque polvere non vi va bene e terzo, non fa bene alla salute del PC, nel senso che potrebbe la polvere in qualche modo ehm, alterare quelle che sono le prestazioni di raffreddamento del vostro PC. Mi spiego meglio, se la polvere intasa tutti i filtri che sono davanti alle ventole, questo viene a bloccare il flusso di aria che entra nel case, e quindi di conseguenza meno flusso d'aria, raffreddamento Peggiore. quindi che cosa si fa? Eh, semplicemente bisogna andare a soffiare questa polvere che eh, si viene a rintanare dentro eh, il vostro case, il vostro pc eh, in modo tale da appunto pulirlo. Ma cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare? Cosa non bisogna fare senza ombra di dubbio? è Utilizzare tutto quello che è liquido, L elettricità e il liquido vanno bene insieme, quindi di conseguenza bisogna soffiarla la polvere. E consigliato utilizzare un compressore d'aria e che sia abbastanza nuovo, comunque intrattenuto bene, perché perché i compressori eh, hanno la tendenza a eh, rilasciare una specie di condensa se non sono utilizzati spesso, o comunque non hanno una manutenzione, chiamiamola così, eh, adeguata e quindi di conseguenza bisogna fare attenzione. Poi ci sono anche delle bottiglie di aria compressa, però costano che ne so 3 euro, ve ne serviranno 4-5 per pulire il, il PC e non ne vale la pena quindi se avete un compressore è meglio così, è un qualcosa che fa multiuso e ovviamente non bisogna soffiare a un centimetro dalle componenti che volete pulire, anzi bisogna stare abbastanza lontano, io direi 20-30 centimetri e eh, diciamo andare a, a fare una specie di spennellata con con l'aria per poi rimuovere quello che eh, rimane più incrostato eh, con eh, diciamo un panno che intanto sia Secco, cioè che non, non, ci sia, non sia umido assolutamente ehm, ma che non sia fibra, microfibra o roba del genere perché si caricano elettrostaticamente e quindi di conseguenza possono andare a eh, fare corto sui vostri componenti tutto questo penso che tantissimi di voi lo sanno e che lo fanno e eh, siccome come vi ripeto non avevo nulla da fare questa mattina vi lascio il timelapse della mia eh, diciamo, pulizia del case del computer di, di mia moglie <ride> e così vedete un po' come, come procedo io e ovviamente se avete consigli eh, da darmi perché so che si possono utilizzare anche dei pennelli per andare a rimuovere diciamo le parti più, ehm, più difficili di, di accesso non esitate a lasciare un commento perché è sempre gradito avere dei consigli magari da qualcuno che ha più esperienza quindi vi lascio il timelapse, ci ritroviamo dopo Bene ragazzi, allora spero che non avete fatto caso al caos che c'è nel mio garage eh, spero che questo piccolo intermezzo tra quello che normalmente è l'argomento eh, principe del mio canale eh, la simulazione vi faccia piacere eh, ovviamente io sono open a qualsiasi consiglio che riguardi eh, tutto quello che sono gli accessori quindi e anche gli strumenti per fare la simulazione se il video vi è piaciuto come al solito pollice in su, se non vi è piaciuto pollice in giù. Ricordate di iscrivervi al canale tanto è gratuito e attivate la campanellina per essere notificati ogni qualvolta schiaffo un video su YouTube. Noi ci vediamo presto, grazie per avermi seguito, da Fabrizio è tutto, ciao!